L'ultima parte è quella più strettamente giuridica, nel senso, vi faccio vedere un po' di norme dell'ordinamento giuridico italiano, quindi norme nel senso, con la N maiuscola, come abbiamo detto prima, esatto, dall'ordinamento giuridico italiano, eh, quindi legislatore, poi ci sono delle sentenze che vi farò vedere, eh, che parlano di queste cose. Quindi in teoria vi faccio vedere che tutti questi ragionamenti non sono pura, pura filosofia del diritto o, o, o, o teoria... Eh, economico, informatica, ma hanno anche un riscontro nel mondo delle leggi, delle, delle, regole, delle regole, delle norme giuridiche in senso proprio. Allora, la prima pietra miliare che si cita sempre era una direttiva soft law, quindi non ancora vera e propria norma, perché era una direttiva, non so se te la ricordi, la direttiva del ministro Stanca ne aveva fatte due, una sull'accessibilità e una sull'interoperabilità. Sì, era infatti... Sono quegli anni lì, è eh, 2003 2000 guarda. Mi sembra che qua sua Accessibilità era o l'anno prima o l'anno dopo, o, o sono contemporanee. Comunque sono le direttive, insomma, erano anni diversi. cioè Io nel 2003 avevo il modem 56K eh, a casa. Avevo ancora, tutti, avevo ancora tutti i capelli, cioè qua davanti anche, incredibilmente. E... E quindi sì, cioè era un mondo diverso e all'epoca il ministro Stanca aveva fatto questa, era stata salutata come una, una mossa abbastanza innovativa. Era una direttiva, non un decreto ministeriale. Lui aveva tutto il potere di fare un decreto, ha fatto una direttiva. Quelle che adesso noi chiameremmo linee guida forse. Perché sì, direttiva europea? Veramente sì, uno pensa che quelle... all'epoca era direttiva. Adesso le chiameremmo linee guida ministeriali. Soft law, cioè. Non so se da qualche parte avete fatto questa materia, però sono norme che, come dire, non ti faccio niente se non le rispetti, però dovresti rispettarle lo stesso perché vengono da un tuo superiore, da, gerarchicamente, no? quindi essendo un ministro, era il ministro della pubblica amministrazione, dell'innovazione perché all'epoca era separato, sì giusto hai ragione, era il ministero dell'innovazione quindi in teoria tutti i, i dipartimenti di quel ministero ma anche tutte le pubbliche amministrazioni che facevano attività trasversali con quelle, dovevano in teoria rispettare perché era una direttiva che arrivava da un ministero, però non, non essendo un decreto non c'era, come dire, non è azionabile di fronte a un giudice, cioè non ci sono delle, delle sanzioni specifiche su, per coloro che non le rispettano. Ad ogni modo e viene salutata come una pietra miliare, diciamo, perché tutti i principi che Stanca aveva già scritto in questa direttiva, poi ci siamo trovati nel CAD due anni dopo, cioè il codice di amministrazione digitale è arrivato nel 2005 ha un po' Essendo un codice dell'amministrazione vuol dire che ha messo insieme, no? quando li chiamano codici, testo unico, sapete che è perché hanno preso delle leggi che c'erano esistevano già e hanno voluto fare un po' di ordine e hanno ri riassunto un po' il quadro normativo. No? Ecco. E lì è successo quello. Ad ogni modo basta leggere, vedete, no? nella scelta delle soluzioni informatiche disponibili sul mercato le PA, le pubbliche amministrazioni dovranno seguire alcuni criteri fondamentali. Quali? Punto primo, la trasferibilità ad altre amministrazioni delle soluzioni acquisite. L'interoperabilità e la cooperazione applicativa, tra cioè trasferibilità, scusate, faccio una notazione che non è da poco, eh? perché l'esempio classico che si fa per terrorizzare l'utente e fargli capire che queste cose non sono roba da lezione universitaria ma concrete, voi venite ricoverati d'urgenza in un ospedale perché siete in vacanza, siete in Sardegna e quindi siete all'ospedale di Cagliari e... Eh, il medico ha bisogno delle, delle vostre cartelle cliniche precedenti perché scopre che, ha delle, che voi avete delle caratteristiche, delle allergie particolari, avete fatto delle operazioni prima, quindi prima di mettere le mani su di voi vuole sapere qual è il vostro quadro principale. Scrive all'ASA del vostro paese, che siete di Sesto San Giovanni, e gli rispondono, guarda qua abbiamo i file in un formato che è proprietario, perché abbiamo comprato un applicativo pa particolare, manda la cartella clinica all'ospedale di Cagliari che là non lo aprono perché non sanno come aprirlo perché il software non apre quel tipo di file, non è in un formato standard. E voi siete lì con l'anestesia nel braccio, dovete aspettare questo che vi apra. Ok, adesso questo è un esempio volutamente splatter, no, però per farvi capire che, oppure altro esempio concreto, partecipate a un, siete una, un gruppo, un studio di architetti, partecipate a un bando per riqualificare la zona Bicocca. Sul sito per partecipare al bando vi fanno scaricare un bel, form, un bel file con le planimetrie su cui voi dovete fare il progetto scaricate questo file ed è un file in un formato proprietario che vi richiede di comprare ehm, un software di Adobe che costa 7.000 euro. No? Le licenze di alcuni software per eh, designer, per, per architetti, hanno delle licenze che a volte arrivano. Per le... E voi dite, cacchio, non mi conviene. E quindi non partecipate al bando. E quindi hanno violato un vostro diritto. Voi come cittadini che vogliono partecipare a un bando, siete rimasti esclusi per una barriera che si poteva banalmente superare con un formato diverso. Okay? Quindi questi sono due classici esempi. Quindi il fatto che si possa trasferire tra una pubblica amministrazione e l'altra, cioè ASL di, che non si chiamano più ASL adesso, ATS di Sesto San Giovanni che parla con l'ATS di Cagliari, quindi due pubbliche amministrazioni che non riescono a parlare, trasferibilità delle, delle, delle soluzioni, No, scusami, trasferibilità delle soluzioni è proprio software, cioè il fatto che il, il comune di Cagliari possa passare lo stesso software al comune di, eh, di Quartu, perché hanno un progetto insieme e possono trasferire il software, quindi non solo i dati. No, il cosetto adesso che hanno riuso del software. Però, però adesso col fatto che, che ti devi dare comunque il codice. Però ecco, in teoria... Trasferibilità tra amministrazioni, quindi non solo delle informazioni, ma anche delle soluzioni, cioè quindi anche del software. L'interoperabilità e la co cooperazione applicativa tra le varie amministrazioni, quindi gli esempi che abbiamo fatto adesso. La non dipendenza da un unico fornitore, da un'unica tecnologia proprietaria, cioè. Facciamo un esempio concreto. Il, il, il, il, il dibattito che c'è stato in queste settimane su Kapersky, il, Kaspersky, l'antivirus, il, il, no? Sapete che la, la, la, la questione? C'è cioè, un antivirus molto diffuso che si fa in Russia, lo fa un'azienda russa, fu, che funziona benissimo, tra l'altro, uno dei più. Però adesso, con la situazione che c'è adesso, alcuni hanno sollevato problemi di sicurezza, dicono: bah, che ne sappiamo di questo software come viene aggiornato in questi mesi, chi lo fa, eh, se, se non c'è un'intenzione un, un, un sotterranea di usare gli aggiornamenti per fare dei danni all'Occidente, allora a casa tua ognuno, il cittadino, può fare quello che vuole, installarsi, assumersi i rischi. Eh, liberamente le pubbliche amministrazioni devono stare un po' più attente no? sarebbe il colmo che i russi riuscissero a, a infliggere una, un danno economico a un, un ministero italiano, il ministero della difesa ad esempio visto che l'hanno preso di mira il nostro il mio concittadino di, <ride> ministro, eh, di Lodi. il mio concittadino l'hanno preso di mira no? eh, in una dichiarazione dico, vabbè, per danneggiare il ministero della difesa Mandiamo una, una bomba, tra virgolette, tramite Kaspersky, cioè tramite l'antivirus, su tutti i server del, del Ministero della Difesa. No? È un'ipotesi forse un po' fantascientifica, forse un po' eccessiva, però, no? Qual, qual è il problema? Che se tu hai solo sul tuo, sul tuo, sui tuoi computer di tutto il Ministero, hai solo quell'antivirus lì, sei dipendente da questa azienda qua, che sta in Russia e che non sai bene cosa sta facendo in questi giorni. E quindi... Uno dei principi se ne parla dal 2003, quindi è vent'anni che sta roba si dice. Punto 4. La disponibilità del codice sorgente per ispezione e tracciabilità. No? Il concetto del, di open source, ve ne parlerà il professor Rossetti, probabilmente, non so, farà una lezione. Ok. L'esportabilità di dati e documenti di, in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto. Quindi, scusate, ricalibro quello che ho detto prima, l'esempio della della della. Mh, eh, dello studio di eh, architetti è più questo, il 5, il fatto che io possa esportare almeno, almeno, mettetemelo in un formato almeno aperto. Quindi sul sito c'è il bando, c'è la planimetria in un formato proprietario se volete, ma devi darmi anche la versione in formato aperto. Okay? Questi principi sono stati poi ripresi, cioè abbiamo delle sentenze corte, vado a finire, eh, tra minuti. Principi, corte Costituzionale, due sentenze che vedete sono più o meno tutte di quegli anni lì, 2004-2008, non è un caso, erano gli anni in cui Internet è iniziato a entrare nei... Internet e i computer sono entrati nelle case delle persone. Cioè, prima voi eravate appena nati o piccolini, però insomma il computer era una cosa che stava diventando di uso comune. Lo Stato disciplina il coordinamento informatico, oltre che permette di regole tecniche, anche quando sussistono esigenze di omogeneità, ovvero anche profili di qualità dei servizi, di razionalizzazione della stessa, eh, della stessa, penso, della pubblica amministrazione, perché questo è un copia e incolla tagliato. Funzionale a realizzare l'intercomunicabilità tra i servizi informatici delle amministrazioni. Quindi, ogni tanto la chiama intercomunicabilità, ogni tanto la chiama interoperabilità, cioè stiamo più o meno parlando degli stessi concetti. E eh eh no, esatto. Lavoro. E poi finalmente abbiamo avuto diciamo, la norma in senso pieno, cioè la eh, diciamo, norma primaria la chiameremmo, no? quindi decreto legislativo, 8, decreto legislativo 82 del 2005 cambiato più e più volte, l'ultima volta nel 2017, tant'è che ho dovuto aggiornare una slide e non mi ero neanche accorto che era cambiato, il famoso articolo 68 che è quello in cui viene tutta la parte sull'open source, e sull'openness è lì, articolo 68 e 69, ma poi ci sono le definizioni, l'articolo 1 ha, ha tre definizioni che sono quelle di formato aperto, di interoperabilità, di cooperazione applicativa, cooperazione applicativa riguarda solamente il sistema pubblico di connettività ci interessa meno, ma formato aperto sono più o meno le cose che abbiamo già detto. Le, le, semplicemente qua sono cristallizzate nella legge e quindi c'è un riferimento più solido. No, nel senso che se tu un po' per devi garantire, no, nel senso che prima c'era anche il dubbio di. Cosa, cosa intendiamo per formato aperto? No? Ecco, Perché ecco. prima la, la definizione che vi ho fatto vedere era quella dell'ITU. Uno potrebbe dire, ma LITU è un ente ok, autorevole, ma è un ente privato. Io, pubblico, io comune di. Torino, perché devo rispettare quella definizione? Io me ne faccio una mia. Allora, ondevitare, soprattutto in queste norme tecniche, cioè questi, questi eh, decreti legislativi che hanno un, una componente molto, molto tecnica, si fanno le definizioni ondevitare, no. Eh, no, la definizione di dato personale che c'è nel GDPR è, cioè, devi saperla perché da quello capisci tutto. Ok, qua IDE, formato aperto, interoperabilità. Um, e l'articolo 68 è quello che vi citavo prima, eh, le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parte di essi nel rispetto di, dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, cioè neutralità tecnologica è quello, cioè la, la tecnologia deve essere, non mi deve creare quella dipendenza, deve rimanere neutra rispetto ai dati che, che vengono trattati, cosa che abbiamo detto è più una chimera che altro a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni, cioè a chi si rivolge questa norma? Alle pubbliche amministrazioni. Voi dite, ma allora a noi cosa interessa? Eh, interessa di riflesso, perché se noi siamo lo studio di eh, architetti, o lo studio di avvocati anche, che deve partecipare a un bando, vuole che poi questi, questi dati vengono salvati secondo un certo criterio. Però questa si rivolge più che altro alle pubbliche amministrazioni, cioè dice, che le pubbliche amministrazioni quando acquisiscono software per i loro usi, devono farlo in questo modo, cioè per le, per, cercando prima possibile, è, è gerarchico, e quindi bisogna prima passare da... No, non è vero, non è gerarchico, perché software sviluppato per conto della pubblica amministrazione non è necessario, cioè non devo prima vedere se, se, ehm, se ho un'azienda che me lo sviluppa ad hoc, perché può essere che ci sia, riutilizzo, l'ipotesi B, riutilizzo di software a parte di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione. Oppure che ci sia software libero o codice a sorgente aperto, cioè riesco a fare questa cosa utilizzando un software open source, come si dice. Oppure anche software in modalità cloud, oppure software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso, oppure, oppure una combinazione delle presenze di soluzioni. Il tutto sta nel fatto che però nel momento in cui io scelgo una di queste devo motivare, e lo dice la, la norma successiva. A tal fine... Le, le, cioè il comma successivo, le pubbliche amministrazioni, prima di procedere all'acquisto, secondo il procedure di cui il comma effettuano una valutazione comparativa delle, delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri. Quindi io prima, eh, comune di Torino, eh, Università Bicocca di Milano, prima di comprare un nuovo software per gestire, ecco, per gestire la, la, la, le, le riprese in aula, devo fare una valutazione di questo tipo che, ri, che rispecchia questi, questi criteri e quindi metterà a verbale tutta una serie di scelte e decisioni che possono essere poi impugnate dalle, dai soggetti che si sono sentiti violati. Avevamo discusso all'epoca della scelta di Bicocca di, di utilizzare Gmail, no? ti ricordi, no? abbiamo eh, fatto tutto il discorso. Sì, ma semplicemente quando mi compro usa Word, ad esempio, uh, Word è totalmente spettato, perché no, fa esattamente le stesse cose e non ci lega mani e mai, però un discorso. Infatti, guarda, il, ho messo in rosso volutamente il punto B, perché un conto, il punto A è quello sul costo complessivo del programma. Il costo complessivo è delicato, perché vuol dire che devi calcolare anche la formazione. Cioè, se io cambio software, magari risparmio un sacco di in licenze, ma devo pagare 30 ore a tutti i miei dipendenti per imparare a usare quel software, non ho, non ho risparmiato. Ok, ho risparmiato sulla licenza, ma poi a conti fatti ci ho speso di più. E questa è una delle grosse barriere, probabilmente anche in questo caso. Il B, quello che interessa di più a noi, nel senso, nel senso della nostra lezione, deve riguardare se quel software garantisce un livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto, nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione. E poi il C, garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali livelli di servizio tenuto e eh, eh, livelli di servizio in generale tenuto conto della tipologia di software acquisito. Dibattito che si era aperto due anni, un anno e mezzo fa, quando abbiamo iniziato a fare la didattica a distanza. No? Se avete qualche fratellino, beh, insomma, magari anche loro stessi. No, però loro sono maggiorenni vaccinati, possono scegliere, fare le loro scelte. Nel momento in cui tu hai il bambino di 8 anni, 9 anni che deve stare a casa e tu hai un tablet da, da, da spendere poco perché quello ti puoi permettere e fino a quel momento tuo figlio andava a scuola. Le scuole si sono trovate in difficoltà, hanno usato che cosa? Quello che si trovava sul momento, facevano le lezioni su YouTube, facevano le lezioni su, su, su Facebook, ho visto fare, no? Finché è arrivato il Ministero dell'Istruzione che ha detto, fermi tutti un attimo, visto che questa cosa non è più una cosa di due settimane come si pensava all'inizio, ma ce la porteremo avanti per un bel po', stabilisco io quali sono le piattaforme che si possono utilizzare, quindi le scuole hanno dovuto un attimo darsi una regolata, ok? Quindi non si poteva più usare quello che si trovava. In situazione di emergenza, le prime due o tre settimane valeva tutto. Poi si sono accorti che fare lezione con i bambini di 10 anni su Facebook non era proprio un'idea geniale perché in teoria il bambino di 10 anni su Facebook non dovrebbe nemmeno esserci perché il limite sarebbe 13 anni. Ok? E eh, basta, infatti c'era un ultimo comma che vi... No, la cosa che fa ridere è che c'è, e chiudo, è, dice il codice, il CAD, che l'Agid deve aggiornare questo elenco degli standard aperti, dei formati aperti, utilizzabili dalle pubbliche amministrazioni. Io non l'ho trovato. Quindi diamo due, dai, due, due, due banconote a quello che riesce a trovarlo. A quello che riesce a trovare questo elenco che deve essere aggiornato ovviamente. Non, non vale trovarmene uno del 2007 perché è, è aggiornato annualmente in teoria. Grazie, questo è il libro da cui trago le cose. No, non solo, gli regalo anche alcuni. Gli regalo, ho un po' di copie del libro del collega Carlo Piana dicono perché sono la metà di riccardo ah ok il libro non sanno che cos'è sì. sì. <ride> facciamolo vedere anche qua non si accende si aprono le pagine eh, ecco, esatto. libro open source software libero e altre libertà dice un po le cose che abbiamo detto oggi ah. altro, sì perché parla anche di open area. source parla anche di creative commons ne ho qui una decina di copie, chi lo vuole viene qua a prenderselo gratis. Grazie.